Pronti Benvenuti al TG del Gormiti Show, oggi tantissime news dal mondo di gorm, ma prima devo assolutamente ma, passare ma la cosa linea... cosa stai facendo, scusa? Come cosa sto facendo, scusa? Perché ti sei messo la giacca Beh, e, e questi occhiali sono, poi sono bruttini, eh? No, non sono bruttini, sono bellissimi, anche la giacca mm. è bellissima. Giada, sto conducendo il TG del Gormiti Show. Il TG del Gormiti Show? Sì, il TG del Gormiti Show. Oh. Perché abbiamo tantissime novità. Brava, Giada, caschi, caschi dal pero. Ma... Posso fare la conditrice insieme a te? Ah, ci devo perso. Perché hai avuto una bellissima idea? Sì, ho capito. Se, se, non, se, se non mi rompi la giacca, te lo faccio fare, ma a allora, una condizione. Ma eh, come una condizione? Sì, eh, vuoi due condizioni? Eh. No, no, no, no, una. Facciamo una, tre condizioni. No, una, una. Ok, allora questa. Qual è? L'ho preparato anche per te. Devo metterli? Assolutamente sì. tada, Vedi che vividi anche tu? Sono brutti per quello. No, va bene. Giada, sono, sono simpatici. Sono mm. simpatici. Allora, Aspetta, aspetta. Prima di iniziare, però, dobbiamo dare il benvenuto ai nostri amici. Ah, giusto, giusto, giusto. Hai ragione, hai ragione. Vai. <coughs> <coughs> Benvenuti al Gormiti, Gormiti Show! Oh! Passiamo subito alle novità del giorno. Quattro puntate al mese in un'unica registrazione. Ogni venerdì saremo insieme a voi. Esatto, quindi mandateci tutte le cose entro il 15 del mese perché noi registriamo poco dopo la puntata, eh? mi raccomando. Esatto, Passi seconda esatto, notizia. Esatto, passiamo alla prossima notizia. YouTube e privacy. Esatto, YouTube ha deciso di disabilitare i commenti nei canali Kids. Ecco, questo l'ha fatto semplicemente per tutelare i più piccini. Eh? Sì. Per tutelare i più piccini. Non, non dipende da noi. Esatto, quindi. quindi però noi abbiamo trovato una soluzione a tutto. Sì, dovete andare su gormitishow.gormiti.com Esatto. Lì potrete mandarci tutti i vostri commenti, foto, disegni. le vostre le, le vostre, vostre curiosità. curiosità tutto quanto mandatecelo lì mi raccomando entro il 15 del mese o altrimenti potete scrivere eh, sui nostri canali ufficiali facebook e instagram eh, e mandateci anche appunto la baby dance perché c'è il tutorial eh mi raccomando guardate l'abbiamo eh, abbiamo inventato noi eh, <ride> la nostra baby dance poi eh, prossima notizia continua il winter tour vi siete divertiti sulla neve avete pattinato sul ghiaccio io per me due volte Giada è una frase fatta Sai le frasi fatte che si dicono quel eh quelle cose, quelle cose. Ma io volevo dirtelo Eh va bene va bene Ok l'hai detto va bene Ok continua il winter tour Mi raccomando Se volete vedere i vostri miti dal vivo Lord Carrion E Lord Titano Mi raccomando andate sulla neve Che sono lì che vi aspettano Le date sono qui Qui sotto Esatto Ora passiamo assolutamente Alle previsioni del meteo Le previsioni Del mondo no, di Gorm no, vabbè, Praticamente Johnny, Aspetta, oggi... aspetta Aspetta Non pensi che ci sta sfuggendo Un, un po' di mano Questo TG? Un pochino Eh Forse è meglio se andiamo a giocare un po'. Eh, forse è meglio di sì. Allora, le previsioni, ragazzi? No, allora andiamo a giocare. Le previsioni, le previsioni. Oh, finalmente oh. è arrivato il momento di giocare. Eh sì, mi piace, sono contento. E per questa occasione giocheremo con i nuovi personaggi. Wow! E a me mi hai regalato Ultra Orion. Sì, io Ultra Avo, che Bell invece ho. Bello Ultra Orion. Allora li apriamo subito. Eh, no, aspetta, Gianni, facciamo un unboxing super veloce, così giochiamo prima. Andiamo giù. Ciao. Wow Giada ma, ma sei super magica Però prima di iniziare a giocare ricordiamo a cosa serve il codice Giusto Bisogna andare sul sito e sbloccare il personaggio per l'applicazione Giustamente E ricordiamo a cosa serve il token Va inserito all'interno del bracciale così posso evocare in questo caso Ultra Orion E dice anche il nome Giusto dice il nome Ok iniziamo a giocare Iniziamo a giocare Io con guarda, io, io ho il, il super pugno che ho dato Guarda la qui La mia freccia così, ah, E io te la lancio No e ti lancio di nuovo la freccia col mio super e io, arco E io, io la schivo, guarda, eh, guarda come la schivo oh, Ah, invece ti ho preso no. Te la lancio qua oh, Aiuto E ti lancerò io anche l'arco ah. Ti ho colpito, hai visto? E adesso te lo lancio in questo modo oh. No, sconfitto. mi hai sconfitto E eh, ho ultra è forte Ovviamente ah, tutti aspetta, i personaggi aspetta, che aspetta, uso sono aspetta. forti Cosa fai? guarda bello! che c'è qui è ultra Triton. hai visto che bello wow. che è guarda guarda e poi muove anche il braccio Be ma la fa vedere, ma è bellissimo è proprio, sì. è proprio forte però è proprio con questo forte. io posso sconfiggere ma con questo come Aia. muove Aia. il braccio Aia. con la lancia hai visto no basta, guarda, basta. Guarda. sì sì sì ok ok bellissima però La una ricetta vinco io la oh, mia lancia è più bella della tua oh, no ma è, è bellissima Giada fammi per favore una boxing veloce veloce <ride> guarda qua È bellissimo! È bella Ma io te la faccio vedere guarda. Guarda, aspetta, guarda Te la faccio vedere così aspetta. Guarda, guarda Guarda qua Ma no. così vai no. ma... Sì, così Così la vedi. No, so. guarda Io così. ti sconfito con monta. questo oh, per fortuna Scusate ragazzi Ma Johnny mi stava attaccando con la lancia Però adesso devo farlo tornare Perché dobbiamo fare una cosa Così, un colpo di qua Johnny ma ma, ma, ma, ma Giada ho i disegni dei bambini in mano E eh, perché, perché adesso è il momento dei disegni ma stiamo facendo la battaglia stavo vincendo eh, ecco perché hai fatto la magia no dai facciamo vedere i disegni va bene è arrivato il momento del disegno, disegno gormitico va bene ci sono arrivati dei disegni già da tieni passami esatto okay. io leggerò sì, esatto io leggo le dediche allora c'è arrivato il disegno di Alessandro Tritini con una dedica anzi no no non è una dedica è la storia adesso vi spieghiamo c'è pure scritto la storia esatto ciao Giada e Gianni, siete fortissimi grazie di fare il Gormiti Show Grazie Grazie di seguirci A proposito Mi chiamo Alessandro Mi piacciono molto i Gormiti Spero che un giorno Potrò venire al Gormiti Show Vi mando la mia storia E un disegno di Urik Ciao da Alessandro Chissà Magari la faremo anche la storia Esatto Infatti è qua Guarda Questa è la sua storia ah, Ecco la qua Dopo la leggiamo Attacchiamo anche la storia Esatto La attacchiamo E nelle prossime puntate la, Magari la facciamo eh? Continua a seguirci Poi Fabio Mainardi ci, ci manda due disegni Questi molto due. natalizi. Wow! Sì, perché l'ultimo già da. È l'albero dopo... di Natale. L'ultimo, già da, poi ti dico. Allora, Fabio ci manda: ciao, Gi ciao Giada, ciao Johnny sono Fabio, ho quattro anni, Io abito in provincia di Varese, sono un grande fan dei gormiti e guardo sempre il vostro bellissimo show. Per Natale, vista la mia passione, ho fatto due lavoretti gormitici che ne invio. Spero vi piacciono, li possiate mostrare o salutarmi. Auguro buon Natale e a voi e a tutta la gente che vi aiuta a fare il Gormiti Show. Grazie, grazie. Grazie mille. Fabio, infatti, sono bellissimi poi un alberello con al posto delle palline tutti i gormiti esatto molto Bellissima è, un, è un capolavoro poi questo già da, un è, è molto curioso scusami è molto curioso giriamo così perché devo vedere anch'io praticamente ehm, ha disegnato un gormita che non esiste è un'invenzione sua di Leonardo ha disegnato Lord Fulminex fantastico che come nome secondo me è un, lord, è un lord sì appunto il suo attacco magari può essere magari uno spunto e lo metteranno chi lo sa magari prendono uno spunto i disegnatori che tra l'altro abbiamo inventato i disegnatori vabbè, vabbè. bravo bravo bravo bravo Giada ora teletrasportiamoci alla parete Mecca Vai. va bene Finalmente siamo arrivati al momento di mostrare le vostre foto e attaccarle al muro Mecha. Oggi vi mostriamo la foto di... Giacomo. Di Giacomo, vediamo un po'. Allo zainetto. Wow, lo zaino dei gormiti, sicuramente sarà un anno gormitico a scuola. C'è anche la torre degli elementi. Altri elementi, una, un sacco di, di gormiti. Fantastico. Bravo, bravo, bravo. Ti appendiamo qui con noi. Ed eccoti qui sul muro Mecha. Così ci fai compagnia nelle prossime puntate. Ora Giada... È arrivato il momento eh, esatto, dei saluti. Esatto, saluti e di rispondere e domande. domande. Andiamo sui divanetti. Mettiamoci comodi. Oh, che belli comodi questi divanetti. Allora, salutiamo Giuseppe Bova. Gameod07. E Jacopo Musumeci. Ciao. Ciao. E, e rispondiamo alle vostre curiosità, alle vediamo, vostre domande. Vediamo che cosa ci chiedono. Vai. Kevin, Kevin. Channel Tour Ita. Ciao Johnny e Giada, perché Giochi Preziosi non fa un film sui Gormiti o sul Gormiti Show? Sarebbe davvero bello avere un bel Serve, film. Sarebbe fantastico. Un bel film al cinema dei Gormiti. Io sicuramente sono in prima fila a vederlo. Ma anch'io sicuro. Andiamo insieme allora, è fatto. Andiamo <ride> insieme. Ok. E Leonardo Soldani ci scrive Cosa avete trovato nelle mystery box? In ogni mystery box c'è sempre qualcosa di diverso. Sei, sei cosa hai Noi fatto? le abbiamo aperte tutte, quindi. Le abbiamo aperte tante. <ride> le abbiamo talmente tante che io non mi ricordo neanche più cosa ho trovato. Sicuramente eh, un sacco di giochi bellissimi. Anch'io. Però... Bene, siamo arrivati alla fine della puntata. Sì, perché mi rattristo. Eh, come sempre, Gianni, però. Diamo l'appuntamento alla prossima, ai nostri esatto, amici. Alla prossima settimana. La prossima <ride> settimana cosa devono fare? Continuano a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e canale YouTube. E iscrivetevi, mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono tantissime news ogni volta. eh. Mi raccomando. Poi mettete tanti like. Commentate sul sito gormitishow.gormiti.com Esatto, lì potete commentare, scriverci tutto quello che volete e noi vi rispondiamo nel prossimo <ride> episodio. Non ci resta che salutarvi, un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. Ciao.